Oggi abbiamo in audizione la Banca d'Italia e l'ABI ehm, sul tema della cosiddetta legge mutande, mi scuso per la trivialità diciamo, dell'espressione, è quel eh, disegno di legge che... Ehm, propone, insomma in realtà ce ne sono tre o quattro alla fine perché dopo, dopo l'iniziale proposta di Fratelli d'Italia altri gruppi si sono affiancati proponendo il loro, il loro modello diciamo, di gestione del problema. È quel disegno di legge che sostanzialmente propone in qualche forma il reingresso del debitore nel nell'acquisto diciamo, del, del suo credito, una volta, che esso, eh, venga, eh, una volta che di esso la banca voglia disfarsi a un, eh, per cederlo a una, a una società di, di gestione. Sapete che le regole europee, negoziate brillantemente in Europa dal ministro Gualtieri, quando era il presidente della commissione Econ, hanno imposto alle banche italiane una cura eh, dimagrante fortissima eh, imponendo loro di eh, smaltire in qualche modo i cosiddetti NPL, non performing loans, sofferenze bancarie cioè i crediti rispetto ai quali il debitore si trovava in difficoltà nell'onorare le scadenze, aveva dei ritardi, eccetera, eccetera. Questi crediti sono ovviamente, queste sofferenze sono ovviamente un fattore di rischio per la banca. Perché? Beh, perché se uno comincia a non pagarti una rata, poi c'è il rischio che non ti paghi neanche le altre e quindi naturalmente tu pensi di avere all'attivo un credito e invece magari non ce l'hai. Quindi questa attività di smaltimento delle sofferenze, un linguaggio che comunque a me non piace tanto, ma insomma, viene anche eh, definita con un termine inglese de-risking, cioè sris srischiamento, abbattimento del rischio insito nel fatto di avere dei crediti di dubbia esigibilità. Ecco, qui si comincia a capire di che si parla, crediti di dubbia esigibilità, ma purtroppo apro e chiudo un'altra parentesi lessicale, tutto il linguaggio economico per eh, motivi molto semplici, cioè per, per, sostanzialmente per, per prendervi in giro, insomma, viene, eh, viene eh, infiltrato da categorie moralistiche, la sofferenza, la credibilità. Questi crediti di dubbia esigibilità indubbiamente costituiscono un problema, nessuno può negarlo. La soluzione è proposta dall'Unione Europea, con, sotto i brillanti auspici eh, del nostro sempre valido Ministro Gualtieri, qual è stata? Ma è molto semplice, tu hai un credito, il credito, la banca che fa lo piglia e lo vende, realizzando subito qualcosa. Quindi a questo punto eh, il rischio non c'è più certo il rischio non c'è più però c'è in qualche modo anche meno capitale perché tu hai scritta una cosa a 100 la vendi a 17 a uno che con le buone o con le cattive magari ottiene 34 quindi hai una serie di società specializzate che guadagnano praticamente il 100% sulle partite che acquistano dalle banche e la banca che partendo da 100 dubbio arriva a 17 certo ora per carità di dio potessi avere io delle certezze nella vita sarei il primo a dire che non hanno prezzo però insomma <ride> l'83% di, di, di, di quello che ho in tasca è un prezzo molto alto per avere delle certezze non so se ci siamo capiti allora questo meccanismo eh, che ovviamente come dire ha incontrato il massimo favore eh, dell'Europa Europa che sta con le società eh, diciamo con le società eh, veicolo, con le società mh, eh, di, di, di, di, di recupero insomma, di queste sofferenze. Qualcuno, qualcuno li chiama fondi avvoltoio, perché poi naturalmente una volta che tu metti il moralismo nel eh, linguaggio economico, il moralismo è una, can una cancrena, no? per cui un po' come il grillismo, no? è inutile che ci prendiamo in giro, è abbastanza evidente a chiunque segua il dibattito anche sui territori, insomma che il grillismo ha metastatizzato in certi versi anche noi purtroppo, è una cosa gravissima, dobbiamo assolutamente... Dobbiamo assolutamente curarci insomma, o curare quelli di noi che dirazzano, insomma, ma questo è un altro tema. Comunque vi spiegavo come funziona, per farvi capire la legge mutante dove interviene. Cioè il discorso sarebbe, la banca a un certo punto decide di cedere un credito a 17 e si vuole dare al debitore, che doveva 100, il diritto di rientrare e, nel, e quindi saldare, estinguere il debito con... Eh, magari non con 17, con 25, d'accordo? In modo da alleviare chi è in situazioni di ovviamente in situazioni di oggettiva difficoltà, eccetera, eccetera. Oh, non è un tana liberi tutti, eh? cioè non vuol dire che adesso chiunque si faccia prestare 100 da una banca in futuro gli ridarà 25 ovviamente non funziona così perché altrimenti ci sarebbe un evidente problema di moral Azar. io sono convinto che gli italiani non siano un popolo di delinquenti ma se esistesse una possibilità simile il rischio fondato che qualcuno è. Eh, potesse approfittare di questa, di questa bonanza, ovviamente si pone. No, in realtà le proposte di legge pongono dei paletti sia temporali che di altro tipo per evitare il rischio eh, di, del cosiddetto azzardo morale, cioè del comportamento sleale del debitore. Intanto eh, le sofferenze sono eh, prese in considerazione, sono quelle maturate nel periodo più grave della crisi economica non della crisi pandemica, della precedente crisi, perché naturalmente sta roba si, si, si, si protrae nel tempo. Apro e chiudo una parentesi per dire che la Banca d'Italia buona, diciamo, quella che piace a noi, quella che, studia, eh, eh, quella che studia, quella che analizza i dati con serenità, con competenza, non quella che fa eh, politica al posto dei politici, quella che fa tecnica che fa approfondimento nei suoi studi ci ha dimostrato che se invece la banca le sofferenze se le tiene in pancia e le gestisce diciamo così allungando i tempi invece di avere 17 subito riesce a avere lei 34 o anche 40 o anche 50 in qualche caso anche 100 dando al debitore un po' di respiro che è una cosa perfettamente normale no? questo per aggiungere il quadro la legge mutande si chiama così perché un avvocato napoletano la perorò diciamo, la causa della sua adozione al presidente Conte, rivolgendosi adesso da un balcone di un palazzo napoletano a quello di fronte cui era affacciato Conte. E, diciamo così, l'avvocato più credibile era in mutande, quindi non Conte, quell'altro, e quindi la, da, qui, da qui il nomignolo di legge mutande, quindi la legge che prevede il reingresso insomma del debitore, ovviamente pagando un prezzo eccetera eccetera, in questo modo, diciamo così, in teoria ci dovrebbero guadagnare tutti, questa è la logica... Ehm, non sto difendendo diciamo, la, la, questo disegno di legge, apro eh? e chiudo una parentesi, sto solo diciamo, esponendo le ragioni di chi lo propone. Eh, ci dovrebbero guadagnare tutti, la banca perché magari invece del 17 che gli danno gli strozzini eh, si prende insomma, il 25 che gli dà lo strozzato, insomma, se riesce a, a rimettersi in piedi. Lo strozzato perché in qualche modo diciamo così, riesce a... a togliersi un peso eh, economico e avere una ripartenza. Eh, è chiaro che la questione è altamente opinabile, come vi potete immaginare eh, la Banca d'Italia ha espresso un parere contrario, ma voglio ricordare che nel corso degli anni eh, la Banca d'Italia è stata favorevole al bail-in, eh, favorevole più in generale all'unione bancaria, eh, favorevole a una serie di aggregazioni bancarie che si sono risolte in disastri eh, o comunque in situazioni di eh, come dire, gravi criticità, Ce ne cito solo due, Popolare Bari e Montepaschi, eh, fa, favorevole a tante cose che, che poi non sono andate benissimo. E quindi la domanda è, ma io che ci faccio adesso sul lungo Tevere per andare ad ascoltare in audizione Banca d'Italia e Abi che ogni volta che c'era una scelta da prendere in campo bancario hanno sempre e eh, risolutamente indicato la strada sbagliata? E questa è la domanda che mi faccio, eh, la risposta è perché è il mio lavoro glielo farò notare che loro hanno sempre diciamo così preso eh, indicato la strada sbagliata si sono sempre schierati dalla parte del torto perché era quella che l'Europa gli indicava come la strada della ragione e che quindi sinceramente del loro riverito parere forse potremmo anche farne a meno perché possiamo tranquillamente fallire in base, in base alle informazioni che abbiamo senza avere informazioni distorte da chi obbedisce a logiche rispettabilissime ma che magari non sono quelle dell'interesse del Paese ma secondo me non vale neanche la pena, io li faccio parlare, ascolto, mi organizzo il viaggio in Sicilia, faccio di sì con, con la testolina e basta, cioè, diciamo, è, è, è, è liturgia, insomma, non, non, cioè, è po', cioè, se volete è il corrispettivo parlamentare del leggere i giornali o dell'ascoltare la radio, prima stavo ascoltando radio solo lui, mi è venuto uno sbocco di bile e ho deciso di fare questa rapida diretta, cioè, insomma è tutto talmente è tutto talmente chiaro, è tutto talmente eh, trasparente, no? A questi qui io potrei tranquillamente, sapete che insomma in Italia c'è stato un dibattito con la D in maiuscola, si chiama Kufinomics, c'è scritto tutto. Eh, potete tranquillamente dire, ma scusate, ma voi siete quelli che, eh, che il, il bail-in andava fatto senza grandfathering? Adesso mh, mi scuso per i meno tecnici, insomma, eh, tecnicamente significa siete quelli che hanno detto che andavano espropriati anche i risparmi di chi aveva comprato obbligazioni subordinate quando l'esproprio non era previsto dalla legge? La risposta fu all'epoca sì, risolutamente sì il direttore di, a, di Abi che, che, che, che de, dell'epoca anche, anche il presidente de, de, di Abi dell'epoca sono gli stessi di adesso cioè, insomma, voglio dire eh, qui appunto ragioniamo anche sull'adesso no? eh, qui bisogna anche che ne veniamo a una sulla retorica della pandemia perché o è stata una catastrofe ed è una catastrofe e noi questo ovviamente lo sapremo l'anno prossimo quando insomma, i dati dei morti sono come i dati del PIL, eh, si vedono a fine anno, quelli del PIL in realtà si consolidano dopo più di un anno perché c'è tutta una serie di revisioni. I dati dei morti sono più attendibili perché un morto è un morto il PIL invece eh, si fa con un sondaggio che sarebbe un po' come se per stimare insomma, la mortalità uno andasse in giro e sottoponesse un questionario dove c'è scritto sei vivo, sei morto, barra la, carrella, la casella corrispondente è chiaro che ci possono essere degli errori di campionamento che nel caso del sondaggio sui morti sono abbastanza, eh, diciamo, hanno una direzione abbastanza intuibile ma i morti si contano purtroppo e ne abbiamo contati tanti, tantissimi tanti, tantissime, è stata una, una, una, una tragedia, ma attenzione, c'è tutto un discorso da fare, esattamente come nel caso del PIL, sulle cause, sui rimedi, sui motivi, eh, magari scopriremmo che abbiamo sconfitto completamente delle altre malattie e quindi forse dovremmo rivedere una serie di valutazioni fatte sull'attribuzione ad alcune cause di mortalità, di alcuni decessi, insomma con calma con calma, con calma capiremo quanto diciamo, di quello che è successo, capiremo l'entità e non sto parlando delle singole, eh, delle singole tragedie diciamo, umane che nessuno vuole ovviamente negare, sto parlando dell'entità complessiva, sistemica del problema e, oh, scusi parleremo e parleremo, eh, e parleremo eh, del ehm... e quindi e quindi si ragionerà e si riuscirà a capire se è una catastrofe o non è una catastrofe secondo me lo è abbastanza perché oggettivamente al netto della dimensione sanitaria su cui appunto sono necessari gli approfondimenti che vi ho detto in termini economici è tutto molto oggettivo ed è tutto molto già misurato eh, beh allora eh... Se siamo in una situazione eccezionale, bisogna, bisogna applicare un, uno, stato, uno stato di eccezione no? e, e prendere misure eccezionali. Perché dico questa banalità? Ma perché questa banalità ci rinvia a due riflessioni. Primo, che, che la legge mutande, nella sua, diciamo, con i suoi pregi e anche con i suoi difetti, con il rischio che crei problematiche di azzardo morale, eccetera, eccetera, è tipicamente, è tipicamente un. Una legge, diciamo, chiamata proprio in, in, già nella relazione illustrativa, questo viene esplicitamente detto: chiamata a risolvere una situazione eccezionale. Nel frattempo, la situazione eccezionale è diventata, se, se, se posso dirlo, ancora più eccezionale a causa della pandemia. Quindi, questo in qualche modo ci promuove una riflessione. E, e quindi, come dire, occorrerà pure che. Eh, che, che che ci, si metta, che ci si metta la testa e che, e che si, si, come dire, si riconcili la prassi legislativa con, con, la, retorica, con la retorica della, della, della eccezionalità. Eh, vabbè, questo era quello che, che volevo dirvi, adesso vado a sentire quelli che non ne hanno mai azzeccata una. Eh, li vado a sentire non azzeccare neanche la prossima. È tutto bellissimo.